Grazie. Ciao! Da quanto tempo? Ah, che bello. Come state? Uh, tutto a posto? So che è stato un lungo Campus Party. E gli argomenti sono stati tantissimi. Abbiamo parlato di innovazione, tecnologia, uh, come far parte di questa comunità. E, alzi la mano chi di voi era qui uh, l'anno scorso, quando ho fatto l'altro uh, discorso. C'era qualcuno? Ok, per voi che c'eravate, questa è l'immagine con cui avevo concluso. Quindi, come dicevo. <ride> no, per voi che non c'eravate invece, questa, secondo voi cos'è? L'eclissi, giusto? E eh beh, tecnicamente sì, è un'eclissi. Ma non è della Terra. È l'unico altro mondo del sistema solare che conosciamo che ha dei cieli blu. Uh, che ha un, uh, un eclissi quindi, di questo tipo con l'atmosfera blu, è l'unico altro mondo del Sistema Solare dove sappiamo che c'è un'atmosfera uh, con, uh, con una lunga storia di trasformazione come la nostra, di azoto, è l'unico altro mondo del Sistema Solare con una grande Luna, grande, una buona fetta della massa del sistema stesso, un po' di più della nostra Luna, quindi la Terra e la Luna sono un po' un'eccezione per il resto, ed è un no non è un pianeta, ed è un caso limite. Quindi? Non è, non è uno dei pianeti del sistema solare e non è una luna. Questo è Plutone. Questa foto è l'immagine dell'eclissi, dell di mentre Plutone passa davanti al Sole. È una delle mie immagini preferite in assoluto, perché noi stiamo esplorando lo spazio, l'universo con sonde spaziali, dal 1957, quando abbiamo lanciato una cosa grande, più o meno come un gatto nello spazio. Uh, invece di miau faceva beep, ma più o meno... Era, aveva quattro code, era fantastico, era Sputnik 1. E quando l'abbiamo lanciato non ci saremmo mai immaginati che saremmo arrivati a fotografare cose eh, del genere. Ma non perché non osavamo immaginare, perché era troppo difficile, no, no, no. no. Semplicemente perché non pensavamo neanche che ci fosse un'atmosfera intorno a Plutone. L'idea stessa di una sonda che visitasse Plutone era un po' strana, perché l'idea di Plutone era una palla di ghiaccio in fondo al Sistema Solare. La, la cosa che adoro di questa foto è che dietro c'è tutta la storia della nostra avventura nel sistema solare. Di come ci siamo innamorati della scoperta stessa del posto dove viviamo. Perché, nella storia sulla Terra, abbiamo scoperto un sacco di posti incredibili e tutta la nostra storia è dettata. No? Di, andiamo in un posto e facciamo, oh mio Dio, cos'è questa cosa! Um, e poi la uccidiamo. Però, insomma, una lunga storia di animali estinti per coppiare la storia. Non siamo solo bravi, insomma, abbiamo, abbiamo i nostri peccati. Però. I pianeti sono più difficili da, da distruggere per cui per adesso, finché non inventiamo una morte nera, possiamo stare tranquilli. Nell'arco del secolo scorso, andando in giro per il sistema solare, la regola è stata noi ci aspettiamo di trovare qualcosa, andiamo lì e scopriamo che è completamente diverso. E ancora meglio, non ci aspettiamo di trovare quasi niente e poi andiamo lì e scopriamo che è completamente molto, molto più affascinante di quanto pensavamo. E tra l'altro questa foto è impossibile da ottenere a meno che non vai dietro il pianeta, quindi per quanto possiamo costruire grandi telescopi qui, non potremo mai vedere l'eclissi da dietro Plutone perché deve arrivare a 5,5 miliardi di chilometri dalla Terra per farla. Quindi, ha. Uh, eccolo qua. Queste sono sempre su Plutone, sono distese di ghiaccio, quello è un oceano di ghiaccio fluido di azoto. La stessa cosa che ora respirate, che è nei vostri polmoni, poi dopo esce fuori perché è inerte, ma l'azoto qui è gassoso, lì è sotto forma di ghiaccio fluido che fluisce verso l'interno del pianeta ed esce fuori. Le montagne che vedete, e quanto è bello, quanto è poetico che vediamo ombre di montagne, di ghiaccio e di acqua, altre migliaia di metri, al confine del sistema solare. Questa è la parte in cui dovete... wow! Eccolo qua, con gli strati dell'atmosfera che vedete là, lassù. Uh, si vede il laser, sì, questi qui. Questi sono depositi lasciati sulla superficie di Plutone, schegge lunghissime, alte centinaia di metri almeno fino a chilometri, rimaste lì, piano piano, come una specie di uh, neve che è caduta sul pianeta, 4,5 miliardi di anni fa. Quando Plutone si era appena formato e quel materiale lì proviene dalla nebulosa da cui si formavano i pianeti. Quando abbiamo analizzato cosa sono, come sono fatte quelle schegge, abbiamo visto che quel materiale probabilmente è più vecchio di Plutone stesso. Per cui era, era come una specie di nebbia, immaginate, tutto intorno al pianeta. E quando Plutone cresceva, l'ha accumulata piano piano sopra, strato dopo strato. Per cui quei pezzi lì sono più vecchi, tra i più vecchi di tutto il Sistema Solare. Queste sono montagne di ghiaccio di acqua coperte da neve eh, che si crea nell'atmosfera, che è piena di molecole organiche, che non abbiamo idea di come siano fatte. Sappiamo soltanto che sono ricche di carbonio, per questo quel colore rossiccio. E queste montagne sono più alte delle Dolomiti, ma sono fatte di ghiaccio di acqua. E c'è un problema fondamentale con il ghiaccio di acqua, perché è difficile costruire montagne di queste proporzioni, perché non, non lo sostieni, per cui probabilmente sono vari tipi di ghiaccio insieme. Quindi la parte sopra potrebbe essere un, uno strato di ghiaccio di uh, azoto, di ossido di carbonio, metano. Questi, se avete idea di cosa siano, bene, perché non, nessuno scienziato ha ancora scoperto che cosa sono, forse sono pozzi che si sono creati uh, con attività vulcanica, ma ancora è difficile, non lo sappiamo con certezza, questo è Plutone, e quello lì dietro è Caronte. E non avevamo idea di come fossero fatti, sapevamo soltanto che erano dei piccoli puntini nel cielo per tutta la storia della loro scoperta nel 1930. Ed è incredibile quanto siamo riusciti a fare con, eh, con una piccola sonda, che era grande come un pianoforte, che abbiamo lanciato nel 2006 e che eh, ha viaggiato fino ai confini del sistema solare in nove anni. Nove anni, tra l'altro, il processore a bordo di questa sonda era, dovevano farlo in modo che fosse incredibilmente affidabile, perché non poteva rompersi. Ne hanno messo due per sicurezza, due computer, però volevano qualcosa che fosse stato provato milioni e milioni di volte. Così, L'architettura del processore era così ben conosciuta che qualsiasi cosa succedeva sapevano come venire incontro a problemi. E c'era un'architettura usata in un sistema di calcolo, all'epoca, nel 2001, quando hanno scelto il 2001-2002, che avevano in casa milioni di persone. E la usavano di continuo, specialmente ragazzi giovani. Quindi molti di voi magari. Chi di voi ha mai giocato alla Play 1 o Play 2? Beh, complimenti, voi avete testato... Avete aiutato la NASA a scegliere il miglior processore possibile per la sonda che ha visitato Plutone. Quindi siete stati beta tester per una missione spaziale senza saperlo. Quindi quando i vostri genitori dicevano, la smetti di giocare, dovevate rispondergli sto lavorando per la NASA. Cioè una missione spaziale parte e non può partire se io non finisco questo livello. Ecco Plutone, tra l'altro mi piace molto che abbia un cuore enorme sulla sua superficie, nonostante noi l'abbiamo declassificato a pianeta nano e lui ci stava aspettando con un cuore gigantesco, eh, sono brutte persone. Okay. Questa parte qui, tutto il cuore, è fatto di ghiaccio di azoto ed è un ex cratere, era un cratere gigantesco che ha sciolto parte dei ghiacci. E quei ghiacci continuano a fluire e scivolano verso l'interno e risalgono verso l'esterno. Vedete questi pezzi qui? Queste sono montagne di ghiaccio di acqua che si sono staccate dal bordo. Tutta questa parte, tutta la crosta, è fatta di ghiaccio di acqua. E man mano che questo oceano fluisce e quindi il ghiaccio finisce dentro e a cerchio esce fuori. Quando questo movimento uh, avviene lungo le coste, stacca intere montagne. Giusto? È incredibile. Esatto, bravi. Ecco, povero Caronte, uh, Caronte non è da meno, è un, circa un terzo della, della, della, dell de, de, scusate, di tutte le altre lune di Plutone, Plutone messe insieme. Ed è molto, molto fantastico, molto un parco giochi dal punto di vista geologico. Perché è molto strano. Il polo uh, nord è coperto da una, qualcosa di rosso che forse proviene dall'atmosfera di Plutone, per cui l'atmosfera di Plutone probabilmente si estende così tanto periodicamente da ca cadere addosso a, a Caronte. E poi metà è liscio e metà è molto più ruvido. Come mai? Eh, non lo sappiamo, però l'idea è che questa parte era piena di depositi di ghiaccio fluido che è uscito fuori uh, e questo ha creato lava di ghiaccio che ha, fatto, ha creato questa superficie liscia. Dopodiché in realtà um, la Luna, quando era giovane, era molto molto più calda, aveva un oceano sotto e si è raffreddata. Cosa succede quando il ghiaccio di acqua si raffredda? Aumenta in volume, giusto? Quindi, vedete questo pezzo? Come ci sta bene qua su? tutta questa frattura qui, beh, questi pezzi qui si sono staccati, specialmente questo, quando la Luna ha iniziato ad aumentare in dimensioni perché si stava raffreddando l'oceano sotto. Sia su Plutone che su Caronte, su entrambi i modi, in passato, in Mondi, ci sono stati oceani di acqua liquida. Uh, Caronte probabilmente non ce l'ha più, ma quasi sicuramente, da quello che vediamo almeno all'esterno, uh, Plutone ce l'ha un gigantesco oceano di acqua liquida a contatto con il nucleo roccioso interno. Per quanto ne sappiamo noi potrebbe esserci vita, ora, su Plutone. <ride> ora. Vi faccio vedere questo, però l'argomento la, di, uh, di oggi era, questa è tra l'altro in luce naturale, quella era per evidenziarvi la geologia del posto, ma se andate lì con i vostri occhi Plutone lo vedete più o meno così. Se um, l'argomento di ora è destinato, parlo di missioni umane, perché vi sto parlando di Plutone? Giusto? No, non andremo mai su Plutone, è troppo lontano, è troppo freddo, non c'è niente, giusto? Però... Perché all'inizio del Novecento in tanti esploratori sono fissati con l'idea di dover andare al Polo Sud, a raggiungere il Polo Sud in Antartide. Non, non c'era di sicuro niente, uh, non era di sicuro facile, molti sono morti, ma ci sono andati lo stesso. La cosa affascinante degli esseri umani è che non tutto quello che facciamo è dettato dalla logica, non tutto quello che facciamo è semplicemente per uh, costruire una lavatrice 10% più efficace o riuscire a innovare abbastanza ad avere un computer migliore. Molte cose che facciamo sono molto stupide, ma altre sono semplicemente per il senso di meraviglia, di gioia, genuinamente come i bambini. Um, e quando, se a me è capitato di avere quel sentimento di incredibile meraviglia e voglia di prendere un essere umano accanto e trascinarlo lì e dirgli guarda, vedi? Um, quanto è bello! un tramonto, che non so, un trichecco. È lo stesso tipo di, stesso tipo di sentimento, un parcheggio libero a Milano, eh, che, è lo stesso tipo di sentimento che ci spinge a fare cose straordinarie per avere quel momento in cui arriviamo sulla superficie di Plutone e pensate come sarebbe se gli esseri umani, una volta che riescono a viaggiare nel Sistema Solare, abbiamo basi su Marte, la Luna, eccetera, hanno navicelle che sono in grado di arrivare fino a lì. Magari ci mettono dieci anni di viaggio, magari sono esattamente al limite di quello che possiamo fare, ma trovi poi pionieri che dicono lo so che è al limite, però ci vuoi andare per dire che siamo arrivati nel posto che classicamente almeno era il più lontano, il più estremo, il più incredibile, e mettere piede su Plutone. Non perché sia obbligatorio, non perché sia utile, ma perché siamo umani. E credo sia una delle cose più belle da, de, della nostra specie e anche una delle cose che uh, spero non perderemo mai. Fatta questa premessa, lasciamo l'esterno del Sistema Solare da parte e vi faccio vedere cosa abbiamo fatto nel frattempo. Quindi, meanwhile, nelle puntate precedenti, gli umani nel 1972 compivano la loro ultima missione sulla superficie della Luna. Era la fine del programma Apollo, con la missione Apollo 17, come dicevo, e vedete lì c'è l'under con il modulo di ascesa che se ne, con cui se ne sono tornati poi a casa. Um, il rover che vedete fu un uh, progetto di cioè, quasi dieci anni di lavoro per riuscire a farlo, pesava sulla Luna una trentina di chili, e a batteria, un mezzo elettrico, quindi prima delle Tesla, la NASA già mandava ma macchine elettriche sulla Luna, non sulla Terra. E, ah, ecco, se qualcuno vi dice mai sì, però non ci siamo mai andati, basta che vi fate vedere questo video e vedete i pennacchi di polvere alzata? se contate quanto in alto si alzano e a che velocità cadono, cadono esattamente a un sesto della gravità. Le orbite, cioè le traiettorie paraboliche dei granelli di polvere seguono esattamente un sesto della gravità. Quindi, a meno che la NASA non ha costruito chilometri di set e poi li ha lanciati in un aereo, in un volo che cade verso la Terra esattamente in modo da simulare un sesto della gravità, con migliaia e migliaia di fari, allora siamo andati. Era molto, molto più facile andare sulla luna che falsare questa cosa nel 1972. Non c'era computer grafica, tra l'altro. Quindi E se qualcuno vi dice sì, però le ombre dei... Allora diteli, esci qualche volta e guarda i sassi. <ride> si chiama prospettiva. C'è un motivo per cui le linee della linea ferroviaria non vanno dritte fino all'orizzonte, ma sembrano andare verso lo stesso punto. Che è prospettiva? Mi stupisce sempre come... Molti dei complottisti si scordano i loro stessi sensi. Uh, comunque, tornando a noi, dopo questo, dopo le missioni Apollo, sembra un attimo sembra che per molto tempo non abbiamo fatto altro, giusto? Uh, era straordinario e incredibile fare missioni sulla Luna e poi dopo ci siamo un po' addormentati. Beh, in realtà la stazione spaziale internazionale che vedete costruire qui in TimeLabs è stato un progetto di quelle proporzioni. Riuscire a mettere insieme tutte le nazioni del mondo eh, che avevano capacità di andare nello spazio, incluse nazioni che si odiavano tra loro fino a pochi anni prima, e farle lavorare a un progetto di scienza e tecnologia che costa, ormai è costato quasi 200 miliardi di dollari, non era mai successo prima. Una collaborazione di questo tipo nello spazio è senza precedenti. E il prezzo per tutta la stazione spaziale condiviso tra le nazioni è simile a quello del... Uh, de, delle missioni Apollo. I cittadini europei, tra l'altro, quindi noi, spe, spendiamo ogni anno qualcosa come 80 centesimi per tutta questa, questa meraviglia. Quindi, so, finiamo sotto i ponti, un sacco di soldi sprecati, cioè, 80 centesimi e basta. Eh, comunque, la stazione spaziale internazionale è stata fondamentale anche perché um, molte, delle, molte delle cose che abbiamo dovuto inventare per permetterci di restare mesi nello spazio non, non c'erano prima, per cui qualsiasi grande ambizione abbiamo per il futuro, se vogliamo andare a vivere su Marte o se vogliamo andare su Plutone, abbiamo bisogno prima di imparare cose pratiche. Come faremo a restare uh, vivi, a coltivare? Come faremo a fare la cacca nello spazio? Per, non per una volta o due, per mesi o anni nello spazio. Um, come riutilizziamo le risorse? Come ci proteggiamo dalle radia radiazioni? Tutte queste piccole cose le abbiamo imparate sulla stazione spaziale internazionale. Il motivo per cui spesso non viene ricordato con tutto uh, il, um, la grandeur del, uh, del programma Apollo è perché noi, come specie, di nuovo schiaffi dalla mattina alla sera, siamo un sacco fissati col piantare bandiere e poco presi da cose sul lungo, che costruiamo sul lungo termine. È un po' come se fossimo molto molto presi da colpi di fulmine, e infatti la maggior parte delle storie d'amore nei romanzi, se ci fate caso, ma anche nei film, riguardano il momento in cui i due si incontrano e si innamorano, oppure quando si lasciano, ma non c'è un film in cui loro stanno semplicemente bene e costruiscono piano piano la loro relazione, conoscendosi meglio. Non c'è che sarebbe il film più noioso del mondo. Um ci interessa perché a noi umanamente ci piace quando il momento in cui scatta qualcosa, o si rompe qualcosa. Sulla stazione spaziale è stato diverso, il nostro progresso è stato lento nell'arco di vent'anni. Però, se vogliamo fare grandi cose, abbiamo bisogno di piccoli passi, come andare all'università, uh, con lo stesso numero di dottorati. Ah. Ecco qua, questa è la costruzione. Però vi faccio vedere, vediamo se, se riesco a saltare al pezzo giusto e questa era di qualche anno fa, questa è una vista della stazione spaziale, Questa dovrebbe essere un collage di uh, un po' degli esperimenti e delle cose che sono state fatte a bordo della stazione. Quindi abbiamo da moduli che si occupano di microscopia per studiare come si comportano nuovi materiali, a uh, biologia e il studio di... Um, nuove cure, modi in cui costruire meglio medicine, progettare, per esempio cristalli si comportano, crescono in maniera diversa nello spazio rispetto alla terra, essendo in microgravità. Abbiamo lanciato ragni nello spazio, erano molto confusi quando facevano la ragnatella. <ride> Abbiamo fatto lotte tra l'altro con, um, con robot, ma in quel caso non erano lotte, era collaborazione insieme per farli lavorare uh, in, in formazione, in 5-6 satelliti. Quella è una fiamma nello spazio, quindi se vi, se vi chiedete come, come, si come si comporta il fuoco nello spazio, in modo molto diverso dalla Terra. Um, tutte queste cose che vedete hanno avuto un enorme impatto per noi qui sulla Terra, non direttamente in qualcosa che utilizzate in maniera esattamente come è stata sviluppata lì. Per cui non percepiamo questo come qualcosa che ci impatta direttamente a noi, perché le ricerche che fanno loro sono poi utilizzate da... La, dalle aziende per fare uh, i prodotti che utilizziamo, noi utilizziamo le cose che fanno le aziende e non andiamo mai a vedere sì ma com'è che hanno sviluppato quelle tecnologie, dove hanno studiato a fare quelle cose uh, e poi dopo siamo gli stessi che usando un cellulare magari pieno di, di tecnologie create grazie alla ricerca nello spazio scriviamo su Facebook, Eh, però tutti i soldi dati nello spazio, ah sì eh? Ed è stata un'impresa incredibile, anche perché non avevamo mai avuto così tanti lanci nello spazio di seguito, per cui abbiamo imparato come stare nello spazio. Uh, anche piccole cose, per esempio sulla stazione spaziale, quando gli astronauti si incontrano, tutte le volte che parlano, uh, per, per, per regola, devono girarsi dalla stessa parte per parlare viso a viso, perché non lo sapevamo, ma abbiamo scoperto che uh, quando si incontravano uno era girato la faccia in senso contrario, andavano via entrambi molto confusi dall'incontro che avevano avuto, perché non riuscivano, loro non sapevano ovviamente, non riuscivano a leggersi le espressioni facciali. Per cui andavano via e dicevano, che, che ha quello? Perché era arrabbiato con me? Ma che vuole? E entrambi erano molto confusi semplicemente perché si vedevano all'incontrario. Uh, queste cose fanno la, fanno la differenza sul lungo termine quando, eh, tradizioni, quello, quando, vediamo, uh, quando pianificiamo cose a lunga durata come... Viaggi verso Marte che dureranno anni. Nel frattempo, non è che non siamo più tornati sulla Luna, questo è il sedere della Luna, quello non vediamo mai perché la Luna è molto pudica, e perché gira intorno a se stessa mentre gira intorno alla Terra, quello è il motivo per cui non vediamo il lato opposto, che come vedete non è oscuro, okay? È un pochino oscuro, ma non è oscuro, si vede la luce, um, e quella lontananza: è la Terra. La distanza tra i due è di in media 384.000 km. È così tanto che se la mia testa fosse la Terra, la Luna sarebbe a 7 metri di distanza. E se vogliamo arrivarci lì in qualcosa come tre giorni, dobbiamo andare a qualcosa come 10 km al secondo. È, è molto più veloce di quanto puoi andare anche in autostrada. Eh. <ride> E abbiamo costruito per adesso una sola navicella in grado di arrivare fino a lì e ritornare a casa, perché nel momento in cui impatti contro l'atmosfera ritornando dalla Luna, lo scudo termico arriva a temperature simili alla superficie del Sole. Non è facile costruire uno scudo termico che resiste a quelle temperature. Però chiunque di voi lavora in campo tecnologico o si interessa di queste cose, vi verrà subito in mente quanto potrebbe essere utile avere sistemi che dissipano il calore oppure materiali che resistono ad altissime temperature. Quindi... Questa è la sonda che è ritornata sulla Luna dopo la lunga pausa in cui non ci andavamo più. È avvenuta nel 2013, poi un'altra è ritornata quest'anno, nel 2019, e sono due missioni cinesi, Chang'e 3 e 4. Chang'e è la dea della Luna. Entrambe le missioni avevano uno scopo tecnologico, far vedere che riuscivano a, a arrivare sulla superficie sani e salvi, e allo stesso tempo avevano anche uno scopo scientifico, Avevano anche un rover, questo è il piccolo U-2-2 della missione Chang uh, 4 E questa è la prima missione, la seconda che vi dicevo, di gennaio, sulla superficie della Luna, ma dalla parte opposta. Non eravamo mai andati dalla parte opposta della Luna. In realtà fino al 59 neanche ne avevamo mai vista l'altra parte della Luna. E ora avevamo, per la prima volta, anche un, uh, abbiamo una, un rover lì. Qualcuno di voi sa che cos'è questa? Questa è una piantina di cotone che si trova... Beh, si trovava, uh, ha vissuto già tutta la sua vita, dentro un contenitore, dentro il lander, sulla Luna. Il 3 gennaio di quest'anno. Ha vissuto tutta la sua vita sulla Luna. Uh, quindi, eh, nella prima settimana di gennaio, se guardavate la Luna, potevate in quel momento vedere l'altro corpo, l'unico altro corpo del Sistema Solare dove sapevamo con certezza che c'era qualcosa che era vivo, cresceva, ha vissuto tutta la sua vita lì. Quindi per un attimo nel Sistema Solare c'erano due posti con vita. Ed era emozionante guardare la luna e pensare che c'è qualcosa di vivo lì, in quel momento che passerà tutta la sua vita lì. Um, ed è un, una sensazione nuova, uh, solo per noi, per questa generazione. A un certo punto, i vostri nipoti, mentre voi vi emozionerete guardando la luna, pensando, cavolo, certo che è strano vedere i puntini luminosi là sulla luna la notte e pensare che sono città con migliaia di uh, persone che vivono sulla luna, e i vostri nipoti oh, dicono, ottimo, ancora inizia con... Sì, ai miei tempi non c'erano i umani sulla luna, so. solo, so". so. No, dammi dei crediti, voglio andare a un bar su Marte. <ride> Dico crediti perché nel fantascienza sono sempre crediti. Um, ma l'altra domanda è perché, perché tornare, giusto? Sono to tutti sa sassi sì e basta. Questa è la foto della luna vista a colori. Uh, tutti questi colori sono già presenti, solo che i nostri occhi, per quanto siano meravigliosi per scrivere un sacco di poesie d'amore, sono terribili per fare astronomia. Non vediamo tutti questi colori con i nostri occhi perché non riusciamo a immagazzinare sufficiente luce ma una macchina fotografica che può fare lunghe esposizioni, sì. Tutti quei rossi, verdi uh, e blu sono dovuti alla presenza di minerali diversi. Titanio, ferro, cristalli giganteschi, quindi se vi ricordate di Sailor Moon, cristalli di luna, è pieno. E il motivo per cui vogliamo tornarci è perché è pieno di storie. È pieno della storia di non solo la Luna, ma anche della Terra e di quello che è successo nel Sistema Solare. È strano se ci pensate che noi pensiamo di capire la storia del nostro pianeta guardando solo a noi. È un po' come se voi cercaste di capire, che ne so, il signore Dene guardando tutta la storia dal punto di vista di Sauron. Uh, è un triste mago che a un certo punto va in una torre. Fine. Non, non rende l'idea di che cos'è il signore Dene guardandolo solo da un punto di vista, giusto? E noi stiamo cercando di capire la storia del sistema solare e abbiamo solo un pianeta studiato per bene che è la Terra. Per questo è così importante guardare agli altri posti, perché ognuno ci racconterà altri pezzi del puzzle. E se da una parte è vero che quando uh, non ci siamo molti andati, siamo andati abbiamo appena grattato la superficie, possiamo pensare che più o meno la Luna, buchi, crateri e, e basta, uh, in realtà è un po' come, come vi raccontavo con Plutone, nessuno si aspettava di trovare tutte le meraviglie che abbiamo trovato su Plutone. Dobbiamo tornare sulla Luna per amore della Luna stessa. È vero che possiamo da lì andare più comodamente su Marte, però Marte si è sempre tirata un sacco. Oh, sono rosso, guarda me come sono grosso. In realtà la Luna è molto interessante per conto suo. L'unico problema per cui noi non, la, non ce la filiamo molto è perché l'abbiamo chiamata un satellite. Ma questo è perché gli astronomi sono noiosi. Se la Luna di suo è un corpo planetario, ha un nucleo interno che aveva un, generava un campo magnetico, tra l'altro, quattro volte più intenso di quello della Terra, Uh, ha un uh, nucleo esterno fluido, un mantello che ha una lunga storia di movimenti e inizi di cose simili alle placche tettoniche, sulla superficie piena di rughe perché si muove ancora la superficie e si sta rimpicciolendo come pianeta. Per cui se ci andiamo abbiamo un tesoro enorme da scoprire su come si evolvono i pianeti e cosa succede a un corpo di queste dimensioni del tempo. Come ci andremo? Beh... La, questo è il piano della NASA. Questo è il Space Launch System. Uh, una versione vecchia in realtà, hanno, hanno cambiato i colori, ma fondamentalmente è un razzo simile al Saturn V con cui siamo andati sulla Luna negli anni 60. Quindi l'idea della NASA è beh, ha funzionato la prima volta, lo rifacciamo, lo facciamo un pochino più grande e ci torniamo. Vogliamo tornare... <ride> boom rapido. <ride> che ha detto boom? Non si dice mai boom in presenza di un razzo. Sono, sono timidi, sono molto... Suscettibili. Um, vogliamo tornare questa volta non per andare a piantare una bandiera, ma per restare, per costruire una colonia, per cercare di vivere sulla Luna sul lungo termine. Quello che vedete è l'ultimo stadio con la navicella stessa e la parte dove vedete i pannelli solari, con dentro il, tutta la parte elettronica, l'ultimo motore che le aiuterà a tornare dalla Luna, è fatta in Europa. Per cui questa volta non ci va solo la NASA, ma gli europei fanno metà del, della navicella in tutta quella parte che vedete in fondo, eccoli qua, questa qui. Um, mentre la NASA ha costruito già la capsula, che ha già lanciato nello spazio per fare una prova, passandolo dentro delle fasce radioattive chiamate Van Halen. Ha um, visto che l'elettronica della sonda resiste, tutto funziona bene, e ora sono pronti a, a mandare la navicella per un primo volo di prova intorno alla Luna nel 2021-22. Dopodiché, nel 2024-25, se tutto funziona come previsto, potremmo avere i primi esseri umani sulla superficie della Luna. E con equipaggio, tra l'altro, di quattro astronauti, questa volta, probabilmente anche la prima donna sulla Luna. Come ci arriverà? Ci arriverà tramite questa cosa qui, questa grossa stazione che stiamo pianificando vicino alla Luna. Non sarà direttamente in orbita intorno alla Luna, ma intorno a un punto dove può vedere sia la Luna che la Terra contemporaneamente. Così può permettere di comunicare uh, con entrambi i corpi sempre, non perde mai di vista nessuno dei due. L'idea è questa, creiamo una stazione spaziale in orbita lunare, le navicelle partono dalla Terra, arrivano qui, gli astronauti possono rimanere per qualche settimana anche in orbita vicina alla Luna e qui ci mettiamo un lander riutilizzabile che parte da qui, arriva alla Luna, fa le sue cosine, ritorna su e con questa ritornano a casa. In questo modo il lander è riutilizzabile, non ne devi costruire uno nuovo tutte le volte e allo stesso tempo ti basta un razzo che ti arrivi solo dalla Terra fino a qui e non dalla Terra con abbastanza carburante per scendere sulla Luna e ritornare su. Questo è, questa è un'illustrazione da parte della Lockheed Martin, che ora sta costruendo fisicamente il uh, lander riutilizzabile. O almeno uno dei lander, perché la NASA ha fatto una competizione tra una decina di aziende, per cui non sappiamo ancora quale sarà quella che vincerà. Ma l'idea è questa. Il lander con quattro persone dentro, o tre, dipende da se, quante ne vogliamo far restare nel modulo di... Uh, nella Gateway, nel, quello che avete visto in alto. Scendono sulla superficie e... Questa volta non scendono solo per esserci, come è successo per molte missioni Apollo. L'obiettivo è capire qual è, stata, qual è stata la storia della Luna, andare in posti difficili da esplorare, riportare a casa cristalli e minerali mai visti prima. Non solo, ma andremo in zone vicino al Polo Sud dove è pieno di ghiaccio e di acqua, ma almeno questa è la speranza. Abbiamo già trovato depositi che contengono idrogeno e il sospetto è che quell'idrogeno sia parte di molecole di ghiaccio di acqua. E se troviamo ghiaccio di acqua, abbiamo, ghiaccio, abbiamo acqua per, da bere, uh, ossigeno da respirare e idrogeno e ossigeno che ci servono per razzi. Un'altra cosa che possiamo fare senza esseri umani, che sono un po' rompo le scatole tutte le volte a mangiare, respirare, eccetera, possiamo farlo con un robot molto più in piccolo, però questo è un progetto della Astrobotic uh, di un lander riutilizzabile che può fare dei salti sulla Luna. Finora tutte le sonde che abbiamo lanciato sulla Luna o su Marte sono atterrate e lì sono rimaste, a meno che non fossero dotate di ruote. Però questo ha un razzo riutilizzabile che può permettergli di fare un piccolo salto da una parte fino a qualche decina di chilometri più in là. E immaginate se la parte in alto può avere una capsula con uno scudo termico, quindi la sonda scende, prende un campione di, di, di una roccia, la mette da parte, poi va da un'altra parte, prende un altro campione. Quando ha finito di fare i suoi giri, si lancia di nuovo verso, la gateway, verso il gateway, dove sono gli astronauti. Uh, tutti i campioni vengono dati agli astronauti e quando loro tornano a casa li riportano a casa. Però abbiamo bisogno di innovare, perché il problema di costruire quel razzo che avete già visto è che costa un sacco. È un po'. Intrinseco al modo in cui lo pensiamo. È vero che puoi tagliare cose se li fai tanti in serie, però, se, eh, come dicevo ieri, se il vostro aereo arriva a, che ne so, uh, Bari, eh, scende all'aeroporto e poi per tornare a casa devono farlo esplodere e costruire un altro, il biglietto costerà un bel po'. Ma se possiamo riutilizzare l'aereo, inizierà a costare già molto meno. Ed è quello che stanno facendo diverse aziende, incluso la SpaceX. Ah, Quanto è ancora da brividi vedere razzi scendere dal cielo? È meraviglioso. E questi razzi vengono riutilizzati, hanno permesso già di abbassare moltissimo il prezzo dei voli nello spazio ed è solo l'inizio, perché molte aziende da, dall'inizio dell'avventura della SpaceX hanno iniziato a pensare a sistemi simili per lanciare pesi ancora più grandi. Quando non ha abbastanza carburante per ritornare fino a terra, hanno delle rampe in mezzo all'oceano e il razzo può scendere sulla rampa e la rampa lo porta nel porto. Porta nel porto. E sono quasi 70 metri, coi... Beh, tu, tu quanto, questo è circa una cinquantina di metri, se mi ricordo bene. Okay. Questa è la vista invece dallo spazio mentre inizia a scendere. Tra l'altro quando inizia a scendere, c'è una cosa adorabile, perché eh, sono anni che fanno test per missioni marziane e nessuno ci fa caso. La parte alta in cui i motori si accendono per rallentare il razzo, a, questa qui, ha la stessa densità dell'atmosfera marziana per cui loro stanno continuando a fare test su come i razzi che manderanno su Marte dovranno comportarsi e come resisteranno alla bassa pressione dell'atmosfera marziana. Vedi? Facile. A parte il fatto che le prime volte si rompevano di continuo. Uh, ecco il razzo che, uh, con la navicella per umani che stanno preparando. E se tutto va bene, alla fine di quest'anno, o l'anno prossimo, manderanno la Dragon 2, che è la nuova navicella che hanno costruito per essere umani. Quanto sembra futuristica all'interno. C'entrano fino a sette persone dentro questa navicella, rispetto alla Soyuz, dove c'entrano tre, così, ragomitolate. Questo è il pannello di controllo. Tutto il volo verrà fatto in maniera automatica. Gli astronauti sono lì per verificare che sia tutto in regola. Non devono toccare niente. Se tutto va bene, loro eh, non hanno bisogno di intervenire. Questa è la tuta. Elon Musk, che è il capo della, della SpaceX, quando l'ha progettata ha detto esplicitamente che voleva che fosse Perfettamente eh, fatta in modo che sia sicura. Quindi la prima, il primo requisito era la sicurezza. Però, una volta finita la sicurezza, una volta che avevano sistemato tutti i materiali, eh, a livello di design voleva qualcosa che ispirasse i bambini che eh, così quando la guardavano si sentivano invogliati a fare anche loro gli astronauti. Quindi, ha detto esplicitamente: fammi una cosa che sembra uscita da Marvel ed ecco i dettagli di come, come sono riusciti a creare una tuta spaziale nuova. Ma non è solo la SpaceX, questo è di uh, ieri, no, ieri l'altro. Questo è un razzo costruito da un'azienda giovane uh, cinese. La Cina se ne accorta negli nei anni scorsi, circa quattro anni fa, di essere molto in ritardo rispetto a americani e europei, quindi ha creato un fondo di investimenti per i privati, uh, incentivando la crescita di aziende che vogliono fare aerospazio. E ne ha create... Cioè sono nate circa una ventina di aziende. Questa è una di loro, la iSpace e questo è il primo razzo cinese privato ad essere arrivato in orbita intorno alla Terra, ad aver lanciato un satellite in orbita. E il prezzo di questo razzo sarà molto inferiore rispetto ai suoi equivalenti in altre parti del mondo. Um, non solo, ma non è l'unica, ce ne sono, come dicevo, una ventina, e alcune, come questa, per esempio la Link Space, ha già un piano, che mi sta simpatico perché il Link for è no. il mio canale YouTube, um, LinkSpace ha già un piano per ritornare sulla superficie esattamente come sta pensando, come l'ha fatto la, la SpaceX, con sistemi di controllo diversi, eccetera. È vero che potresti dire, ah, quindi hanno rubato l'idea. Sì, ma come tutti gli aerei hanno e come tutte le macchine, hanno quattro ruote. Una volta che viene inserito nel mercato un'idea nuova, rivoluzionaria, che viene dimostrato essere funzionante, Dopo un po' tutti quanti iniziano a fare versioni su uh, quella tecnologia. Queste sono tutte le aziende che lavorano in quel campo, le vedete da quelli che uh, creano, solo, questo è solo nella, in Cina, quelli che creano i satelliti, quelli che creano i razzi per lanciarli, quelli che si occupano di controllarli quando sono nello spazio, quelli che fanno il segmento a terra, quindi antenne e tutto il resto, uh, e quelli che poi dopo riportano i servizi satellitari direttamente ad aziende, consumatori, persone, X. Tutto questo mercato vale già solo in Cina qualcosa di simile a, vediamo se mi ricordo bene, 180 miliardi di euro e nel mondo dovrebbe sorpassare i 400 miliardi di euro l'anno prossimo. È un sacco, è tantissimo, e quando dicono, eh vabbè, ma uh, aerospazio non è, una, non è un settore uh, dove trovi lavoro, no, no, per nulla. <ride> per cui... Nei prossimi anni vedremo tantissima concorrenza su come arrivare con nuovi satelliti eccetera, nuovi razzi nello spazio. Questa lo so è la parte pallosa di questo speech, lo penso anch'io, però <ride> volevo solo dirvi che se nell'informatica ora avete un cellulare perché dietro ci sono stati anni e anni di concorrenza tra privati su come ottimizzarli e questa cosa non c'era mai stata nel campo del, dei satelliti e dei razzi. Ora che c'è, vedremo nei prossimi 10-15 anni un cambiamento rivoluzionario nell'arrivare nello spazio. Per cui se ora sembra eccezionale lanciare qualcosa nello spazio, tra 10 anni sarà come vedere un aereo partire. Gli europei cosa fanno? Beh, noi siamo, siamo lenti, noi investiamo veramente poco in questo campo, purtroppo. Uh, però ci sono molte iniziative, ci sono tantissime cose anche in Italia, uh, a Milano per esempio, a Torino fanno tante, tante cose innovative. In questo caso è un, uh, beh, sono moltitudine, una moltitudine di, di progetti europei che stanno creando un uh, nuovo motore stampato in 3D chiamato Prometheus a base di metano che è molto meno pericoloso dell'ossigeno liquido e idrogeno liquido e anche in grado di riatterrare. Il razzo si chiamerà Callisto, dovrebbe debuttare nel 2020-2021 e ora stanno finendo le prime prove, i primi prototipi chiamati Temis. Quindi una volta finiti, potranno essere integrati con razzi che già usano e anche gli europei sperano di arrivare a questa tecnologia verso la fine degli anni 20. Un po' tardi, ma ci arriviamo. Questa invece è un'altra navicella piccolina però che può portare in futuro anche astronauti, Per adesso è stata pensata per cargo, per esperimenti scientifici. Si può aprire anche nello spazio, come, come faceva lo shuttle. Riatterra esattamente come lo shuttle, però può essere montata direttamente in cima a un razzo. Per cui ci sarà il razzo con, eh, al posto del cono, che vedete in alto per proteggere il satellite, direttamente solo questa eh, navicella che si chiama Dream Chaser. Inseguire seguire i sogni. Ed è molto adatta come nome perché verrà usata, tra le altre, dalla ONU. Le Nazioni Unite hanno comprato una navicella spaziale. Non perché ci stiamo preparando per gli alieni, eh, per quanto ne sappiamo, ma perché in realtà, eh, in realtà stanno creando un progetto per incentivare nuove nazioni e università, specialmente i paesi poveri, ad andare a fare esperimenti nello spazio. Specialmente se eh, il tuo paese ha bisogno di un nuovo settore in cui lanciarsi per poter creare un nuovo lavoro uh, nel proprio paese, eccetera. Ma in particolare perché può essere facile pensare che lanciare satelliti sia una cosa di lusso. Quindi, perché un paese come la Nigeria, che ha un sacco di problemi, dovrebbe spendere soldi per un proprio satellite? Però, se poi vendete cos'è che fa quel satellite, inizia a sembrare già più logico, perché quel satellite, quando l'hanno lanciato l'anno scorso, per esempio, i nigeriani, monitora il, la quantità di acqua la, nel terreno e può dire ai suoi contadini quanta acqua effettivamente hanno nel, nel loro appezzamento di terra in modo da sapere quanta sprecarne poi o meno per annaffiare, visto che l'acqua è sempre un problema. L'altro pro problema erano le infrastrutture, strade, e possono vedere dallo spazio quali, quali sono i segmenti di autostrade che si sono sciopate, dove uh, possono monitorare le piogge, meteo, problemi uh, come il traffico all'interno delle città che sono cresciute troppo e quindi possono montare come sta cambiando il traffico, tutte queste cose aiuteranno il paese a cambiare molto più velocemente e meglio, perché semplicemente l'informazione è un tesoro fantastico se vuoi migliorare, se vuoi trovare una soluzione a qualsiasi problema. Quindi quando pensate a satelliti, non pensate satellite nello spazio, tanto quanto scatole che ti danno informazioni, scatole magiche che ti dicono informazioni su tutto visto dall'alto. Ora, se vi chiedo a che serve l'elettricità, vi viene in mente una marea di, di, di cose, non giusto da, dai vostri cellulari a tutto quello che avete in casa, fino a tutto quello che vedete qui. Ma se torniamo nell'Ottocento, se io fossi qui a parlarvi della meraviglia dell'elettricità, alla fine dell'Ottocento, a parte che saremmo tutti maschi con capelli strani, con pipe sarebbe un terribile odore qui, però la maggior parte delle persone, non, non pensavano che l'elettricità sarebbe mai servita molto, semplicemente perché effettivamente non c'era molto che funzionasse con l'elettricità. Arrivavano a casa e ti dicevano: metti l'elettricità. Pensa quanto sarà meraviglioso arrivare a casa e vedere una lampadina accesa, mentre tu cioè, avevi comunque anche le torce. L'unica cosa che aggiungeva la, la eh, candele. L'unica cosa che aggiungeva rispetto a lampade a olio o a candele l'elettricità era che un cortocircuito poteva darti fuoco alla casa. Yay! Quindi, fino a quando non sono arrivati i prodotti che funzionavano grazie all'elettricità, l'elettricità non ha fatto davvero un salto enorme. Uh, è rimasta un po' come curiosità o usata dalle città stesse per l'illuminazione esterna. Quindi questo progetto potrà permettere di fare un salto in avanti a tanti altri paesi, non solo limitato a noi che abbiamo la possibilità di andare nello spazio. Uh, per andare ancora più lontano, questo è l'altro grande progetto, questo razzo qui è il prossimo grande passo della SpaceX, vedete è più alto del Saturn V stesso, ed è diviso in due parti, entrambi riutilizzabili. Questa parte sotto si chiama Super Heavy, e questa parte sopra si chiama Starship. Uh, è fatta in questo modo, con tre piedi eccetera, perché deve um, essere aerodinamica mentre scende nell'atmosfera. Entrambe possono essere lanciate uh, più e più volte, fino a centinaia di volte potenzialmente, ma almeno una cinquantina, e entrambe quindi possono lanciare più o più volte satelliti verso l'orbita o in realtà anche centinaia di persone verso Marte. E ora vi faccio vedere come arriva. Eccoli qua, i vari segmenti. Questo è il primo pezzettino che useranno per testa questa è una persona in scala. E questo è il primo pezzettino, l'avevano costruito, costruito tutto quanto, poi il vento ha fatto cadere questa parte. Poi in realtà hanno pensato, vabbè, tanto questa parte non ci serve, perché è il primo test che facciamo del motore. Quindi hanno preso uno dei nuovi motori, e l'hanno piazzato sotto, hanno fatto una bozza del fondo del razzo, e le prime cose che devono fare è solo vedere se il motore si accende, se parte come deve, se si alza, se scende giù, e queste cose qui. Eccola, questa era la navicella al posto di lancio ieri e gli hanno fatto fare il primo balzo. Quindi quando un giorno partiranno le prime missioni magari della SpaceX con centinaia di persone verso Marte, ricordatevi che un tempo voi eravate vivi nel momento in cui hanno fatto il primo piccolo balzo di 20 metri, eh, tornata poi giù sana e salva. Ed ecco qui come dovrebbe entrare nell'atmosfera marziana. La navicella è lì con eh, magari 100 di voi, il biglietto dovrebbe costare intorno ai 200... 250.000 euro per cui è tanto ma è più o meno il prezzo di una casa l'idea stessa dell'azienda dell è che quando ci saranno uh, città intere su Marte sarà più o meno come scegliere la tua nuova casa e fare il mutuo oppure hai una casa qui, la vendi e con quei soldi vai a vivere su Marte Ecco la navicella, arriva nell'atmosfera marziana e invece di scendere direttamente verso il basso e quindi utilizzare un sacco di carburante, avendo una struttura fatta con nuovi materiali che, specialmente in questo caso acciaio inossidabile, passa nella parte più alta dell'atmosfera per un tragitto molto più lungo, rallenta molto di più e rallentandosi perde abbastanza velocità da poter scendere con tranquillità anche usando soltanto i motori. Vi dico già che quando arriva sulla superficie non ha abbastanza carburante da tornare a casa, qui la vedete mentre entra nell'atmosfera, quindi come fa? Beh, su Marte c'è un sacco di anidere carbonica nell'atmosfera uh, e c'è anche un sacco di ghiaccio di acqua. Ghiaccio di acqua contiene idrogeno, anidere Car uh, carbonica contiene metano, eh, scusate, met carbonio. Quindi, dato che questi motori funzionano a metano liquido e ossigeno liquido, hai già tutto quello che ti serve su Marte, devi solo creartelo, uh, quindi la, pro la prossima missione che la NASA manderà su Marte uh, ha un esperimento che deve estrarre ossigeno dall'atmosfera e anche carbonio e se tutto va bene nelle prossime inizieremo a testare la creazione di carburante direttamente su Marte. Così quando arriverete su Marte uh, voi fate la vostra missione, se volete rimanete lì a vivere, ma il viaggio di ritorno è gratis. Okay? La navicella comunque la riporta a casa perché deve fare poi una nuova, un nuovo volo. Le tre, le tre parti che vedete sotto, le tre allette, servono per stabilizzarsi, ma anche per appoggiarsi sulla superficie. Il primo volo di questa navicella dovrebbe essere verso la metà degli anni venti e dovrebbe avvenire con, ehm, se tutto va bene, con otto esseri umani diretti verso la Luna. Sarà una missione chiamata Dear Moon, eh, c'è un miliardario giapponese che ha già comprato gli otto biglietti da, da, dalla SpaceX e andrà con otto artisti. Perché la sua argomentazione, qui sono pienamente d'accordo, è che abbiamo mandato solo ingegneri nello spazio, e che se da una parte ingegneri sono meravigliosi, è un geologo, poverino. Non sono esattamente le persone a cui chiederesti di esprimere la loro emozione, giusto? <ride> Quindi vuole mandare poeti, vuole mandare un fotografo, un pittore, un disegnatore, magari di un manga, visto è giapponese. E, e poi, quando ritornano a casa, dovranno produrre arte. Per cui, ecco, anche se ora magari può sembrare lontano, un giorno eh, potremo costruire cose su Marte dove andare a fare installazioni artistiche, dove vivere. Questo è un robot che già sta testando l'accumulo di... di, um, di beh, in questo caso è una polvere che simula la superficie di Marte, i regolite, per riuscire a creare un composto che ti permette di stampare in 3D sulla superficie di Marte. L'obiettivo futuro è appunto creare direttamente i habitat lì sul posto. In questi robotini possono lavorare in gruppo Uh, eccoli qua. Vi faccio vedere direttamente. Questa è di un'azienda che si chiama Hustle, che ha pensato a come costruire in grande sulla superficie. Sto correndo un po' di più, perché... <ride> e l'idea è questa. Stampiamo in 3D una protezione contro micro asteroidi e tempeste, eccetera. Poi mandiamo dentro una capsula pressurizzata per poter stare uh, noi, come esseri umani, a un bar di pressione. E qui ci mettiamo i vari esperimenti e strutture che ten tengano su tutto. E quindi lì ci aggiungiamo un pezzettino che serve per uscire dalla struttura e basta. Quindi Noi stiamo dentro un, un guscio che è protetto esternamente da qualcosa di stampato in 3D. Chi lo stampa? Loro! Tutti questi piccoli robottini, eh, saranno un sacco, quindi ci servirà un, eh, un, un bel po' di, di nomi per i personaggi, non, non bastano i sette nani purtroppo, <ride> potranno essere ricomponibili. Quindi possono lavorare uno accanto all'altro e fare un po' di tutto. E qui che entra in gioco chiunque di voi che si occupa di programmazione. Quindi far lavorare questi robot insieme, fargli fare compiti difficilissimi su un altro pianeta, a centinaia di milioni di chilometri da noi, non sarà facile. Però eh, ci, ci permetterà di costruire già tutto e poi far arrivare gli astronauti. E gli astronauti quando arriveranno, troveranno già la base pronta. Qui li fa un po', visto così fa un po' um, uh, Black Mirror, non so, però... In maniera ottimistica. Ecco il sistema che vi dicevo prima. Quindi questi robotini si possono formare in modo da accumulare polvere, li mettono in questi e poi alcuni di loro hanno dei sistemi a microonde che possono riscaldare la polvere e permettere poi di diffonderla e creare un, um, uh, un impasto perfetto per fare la stampa in 3D. Eccolo qua. Strato dopo strato dopo strato ti crei tutto l'involucro che ti serve. Ed eccolo qua, la stampa in 3D di tutto l'edificio su Marte. Nell'arco di 2-3 anni, con robot che non hanno bisogno di cibo. E dopodiché arrivano gli esseri umani, i robot sono lì pronti per, per dare loro una mano. Poverini, dopo tre anni che non vedono qualcuno sono contenti. Finalmente sono arrivati, forse ci portano a casa. No? No. Ok. Altro lavoro. Evviva. Uh, <ride> Ricordano, dovremmo fare delle faccine per ognuno, tipo uoli. -E. e Eccoli. Gli esseri umani arrivano e fanno portare tutti i bagagli, sembra una vacanza in quest'estate, verso la Calabria, e andranno, là dentro sono solo vestiti perché non sai che tempo farà su Marte, arrivano, portano i habitat che si, si aprono, e ci saranno anche Serre e tutto il resto. Tutta questa cosa la sappiamo già... Fare a livello teorico. Quello che ci manca è scoprire dove non funziona, qual è la parte che si rompe e quello è il vostro compito, come nuove generazioni di persone che si occupano di innovazione, qualsiasi sia il vostro campo, da come costruire a come pensare l'architettura, a come, um, come per esempio portare uh, l'elettricità o le uh, scienze dei materiali, tutto quello che, uh, con quello cui lavorate, Sarà di utilità per, per queste basi. E non abbiamo idea di quale parte è quella critica, dove si romperà. Queste sono due mini centrali nucleari che dovranno fornire abbastanza corrente per tutta la base, più pannelli solari in fondo. Ah, ecco un'altra cosa sottovalutata sempre: c'è qualcuno di voi che si occupa di uh, moda e design e vestiti? Perché sarà molto interessante lavorare con persone che lavorano nel, nel, nell'ambiente della moda per come si devono vestire gli astronauti, perché se devono restare lì 3-4 anni vestiti sempre in bianco impazziscono. A un certo punto si, si tagliano solo per vestire. Oh, rosso, finalmente un colore. <ride> Quindi sarà interessante vedere come costruiremo eh, anche gli, gli abiti. Una delle idee è usare dei metamateriali con dei abiti fatti con dei, um, dei materiali che conducono elettricità, che possono essere riprogrammabili. E immaginate se il colore di ogni pixel della vostra maglietta può essere uh, cambiato eh, da una parte all'altra. Immaginate se i vostri, voi siete smart va bene? e state lavorando e i vostri figli sono a casa e lavorano a un disegno, eh, che non so, i vostri figli fanno un disegno di un orsetto o vi disegnano il vostro cane che non vedete da un anno e lo mandano tramite internet fino a voi, tramite internet e poi il satellite arriva fino a Marte e arriva al vestito, al wifi del vestito, che lo stampa sul vostro braccio. Quanto, quanto sarebbe bello, giusto? E lo so che viene sempre in... Ah, quelli di moto non capiscono niente, io mi vesto come mi pare. Sì, però queste cose a livello psicologico sono molto importanti per costruire, permettere di fare una base che funziona sul lungo termine. Questo potrebbe essere Marte su ancora più lungo termine se lo terraformiamo. Questa è una mappa di Marte, così come sarebbe se uh, la riempissimo di acqua. Anche se noi tendiamo a pensare sempre in modo globale, non ci serve tutto Marte, possiamo tranquillamente fare a meno. Se noi la trasformiamo in questo modo e la riempiamo di vegetazione, di sicuro sarà meravigliosa, ma allo stesso tempo, nessuna generazione dopo potrà mai vedere Marte così com'è. È vero che potremmo abbattere il gran canyon e costruirci dentro una città, però anche se non c'è effettivamente di suo qualcosa che, eh, che ne so, so, rocce, no, giusto, ci sono un po' di animali che vivono lì, ma non è molto in alto le cose che ci vengono in mente da proteggere, Abbiamo un affetto verso il posto in sé, come geologico, giusto? Per cui, secondo me, una soluzione migliore potrebbe essere prendere questi, oppure altri crateri che troviamo su Marte, ce cioè ne sono un sacco, questi sono sulla Luna, ma la formazione è simile, e sono buchi che sono creati grazie alla lava. Questo è un tunnel di lava sulla Terra. E possiamo costruire cose così. Quindi c'è un sole in cima, prima chiudiamo la parte in alto, pressurizziamo tutto quanto, rinforziamo le parenti, e poi il terreno lo utilizziamo terraformandolo e questo i buchi che vi ho fatto vedere prima hanno in media da 50 a 60 km ci sta due volte Milano là dentro per cui non è che ci manca lo spazio possiamo costruire in grande e avere tunnel da una parte all'altra che ci portano dove vogliamo e siamo anche protetti dalle radiazioni per la parte esterna e dall'impatto di micro asteroidi eccetera e, e, e a questo punto tu vivi qui Uh, fai la tua vita su Marte e quando vuoi vederti Marte così com'era all'inizio, così in maniera nuda e cruda, esci fuori e fai una gita. Quindi tutta Marte sarebbe un posto turistico, naturalistico, per ricerca geologica della storia di Marte, mentre noi viviamo uh, nelle città che ci siamo costruiti. La mobilità sarà un altro grosso problema, su... chiudo, giusto? <ride> Giuro e in questo caso stiamo, la, la NASA sta lavorando su materiali che hanno memoria, che possono uh, ricordarsi di che forma avevano in origine. Per cui, visto che devono portare tonnellate di materiale, questi nuovi tipi di ruote potrebbero aiutarci moltissimo. Okay. Nel frattempo però la forma migliore per riuscire a, a essere su Marte sarà per adesso, uh, al di là di rover o altre forme, e lui, l'essere umano, in particolare questo è Luca Parmitano, molto contento di uh, dare un colpo, un martello a quella roccia che probabilmente gli ha detto qualcosa, l'ha insultato. <ride> L'esplorazione spaziale non serve, ah sì! Um, ed è a Lanzarote, che in Spagna è un posto dove viene fatto un sacco di ricerca su ambienti marziani, perché somiglia molto essendo tutto vulcanico, tutta, la, tutta quella zona è solo vulcani. Gli esseri umani sono fantastici per questo, per questo tipo di compiti, e quindi perché non imitarli, giusto? Ehm, ecco... Questo, chi alza la mano chi l'aveva già visto? Ok, quindi è un bel po' Però vi dispiace se arrivo No. Ah. tanto è breve. Lui è Atlas, è un progetto della Boston Dynamics di robotica. L'idea è di prendere 5 6 di questi e lanciarli su Marte. Il vantaggio è che loro, se gli mettiamo delle mani, possono utilizzare le stesse cose che usano gli astronauti. Invece di costruire delle cose apposta per i robot, che andranno robotici, quindi che possono usare solo loro, ma andiamo direttamente a quello che serviranno poi ai esseri umani. E questi robot potranno direttamente utilizzarli su Marte. Lo so che sembra che cammina male, ma vi assicuro che ho visto persone umane camminare peggio il sabato sera. E il sabato sera sta arrivando, quindi ditemi domani mattina se cammina male o no. <ride> Ok, quindi lui, uh, non vi faccio vedere tanto, l'avete visto, è uno dei robot più importanti che stiamo studiando al momento, qui sembra che stia ballando. Uh, Un'altra cosa importante è che stiamo gestendo la sua capacità di prevedere, di, uh, di, sì, prevedere cambiamenti e reagire a imprevisti. Mi dispiace sempre quando lo trattano male, <ride> anche se secondo me è un, un indizio molto importante per come ci relazioneremo a queste cose perché... Ora, noi, quando lo vediamo ci dispiace un sacco ed è giusto che proviamo questa emozione, ma sarà importante in futuro ricordarci che sono un robot e non abbiamo ancora regole su come dovremmo regolamentare o come dovremmo comportarci con i robot con cui empatizziamo. E... Povero. Però non vi preoccupate perché ora si alza. Sì, quando Skynet nascerà guarderà questi video. Eccolo qua. E, ok, stringendo, oh, questo era l'ultimo, però vi faccio vedere questa per chiudere. Uh, questa è un'immagine del 1965 e quelli che vedete lì sono ricercatori che dormivano sulla superficie, del, per terra, nei laboratori, mentre aspettavano i primi dati che arrivavano dalla prima sonda che abbiamo mai mandato nel 1960, cioè nel 1960 a Marte. Nessuno aveva mai visto com'era Marte. Non lo sapevamo, era un po' rosso, ma fine. Potevano esserci vita, potevano esserci piante. Abbiamo lanciato questa sonda che si aveva dato segni di rompersi per più e più volte durante i mesi di viaggio. Tutti erano con il cuore in gola e stavano aspettando che il, uh, i pochi bit che arrivavano arri fossero comunicati qui dal computer. E quando sono arrivati, il computer ci, ci avrebbe messo un bel po' per riuscire... Oh, perché è saltata? Oh, che palle questi computer! <ride> E quando sono arrivati non avevano la pazienza di stare a, a disegnarli, cioè a aspettare che il computer li elaborasse, e quindi hanno attaccato a una parete delle lunghe strisce con codice esadecimale che corrispondeva ai livelli di luminosità della foto e hanno iniziato a colorarla a mano. Lui è il capo del progetto che è corso a un negozio per bambini a rubare... A rubare Prendere in prestito dal nome della NASA un sacco di colori con cui hanno fatto a mano la prima immagine che abbiamo mai ottenuto noi, come umani, della superficie di Marte: è stata fatta a mano e questa cosa è meravigliosa. Uh, e c'è ancora, eccoli lì, quando quasi la finiscono. E contate che non avevano dormito da due notti: questi sono tutti i numerini che coloravano in base alla luminosità e c'è ancora al JPL, tutte le volte che uh, fanno nuove missioni, che devono andare nella sala di controllo per lanciarne altre, questa è l'immagine che hanno dietro su, nella hall per ricordarsi da dove sono partiti. E visto che si parla di esplorazione e sonde robotiche, il futuro robotico, volevo solo ricordare che per quanto noi parliamo di, uh, di queste sonde, dietro di loro ci sono gli umani. Non ci sono missioni umane e missioni robotiche, sono missioni fatte dagli umani. A volte andiamo noi, a volte noi restiamo qui, e guidiamo quei robot su Marte, o su altri posti, o come New Horizons, vicino a Plutone. Quindi noi, è vero che un giorno potremo andare a Plutone come avevo iniziato, ma un pochino, un pochino, ci siamo già stati. Anche perché a bordo della sonda che è passata vicino a Plutone c'è un una piccola una capsula con ceneri di Clyde Tombaugh, il ragazzo di 24 anni che ha scoperto Plutone nel 1930. Qualcosa di umano è passato oltre Plutone e lascerà il Sistema Solare per sempre. E a bordo della sonda c'è anche una moneta, perché passava tra Plutone e Caronte. Caronte, giusto? Che targatatore! Quindi gli scienziati hanno lasciato una moneta. E quindi per chiudere e salutarvi tutti, uh, vi faccio vedere un piccolo filmato che ha fatto la NASA riguardo, in tributo agli uh, umani dietro le missioni. Così vedete come la vivono loro. Sono tutte le missioni riguardo a Marte. the extraordinary men and women of NASA in our Jet Propulsion Laboratory. Right now, the wheels of Curiosity have begun to blaze the trail for human footprints on Mars. Well, today on Mars, history was made on Earth. The successful landing of Curiosity will stand as an American point of pride far into the future. I just wanted to call and say congratulations to the entire Mars Science Laboratory team and really all of JPL. You guys should be remarkably proud. Grazie di cuore. Grazie. Un grande applauso a Adrian Fartale. Grazie. Che ci ha dato questo straordinario ultimo speech che ci ha fatto venire voglia di volare davvero a tutti verso Marte. Subito Grazie. però. E... Ci tenevo solo a, a ringraziarvi, a parte se rimasti fino alla fine nonostante la fame, um, a, a dirvi che se... Se, se vi siete mai emozionati durante tutto il talk, è quel, quel tipo di sensazione, quello è il motivo per cui lo facciamo. Perché non ci obbliga nessuno ad andare fuori dalla, nostro, da, dalla, dalla nostra culla, come diceva Tchulkovski. Però non possiamo neanche vivere per sempre nella culla. E ora tutti voi, tutti noi, siamo protagonisti della più grande storia dell'umanità. E come lo faremo, come scriveremo il nostro futuro, dipende da qualsiasi nuova idea uh, vi viene in mente e come riusciremo a costruirla insieme. Per cui Ricordatevi di meravigliarvi. Ricordatevi di essere meravigliosi. Grazie. E volevo solo fare... Eccola. Grazie a Campus Party che mi dà tutte le volte la fiducia, nonostante vi dico che parlerò di cose difficilissime e, mi dici... e tutte le volte hanno paura che, che potreste annoiarvi giustamente, ma grazie della fiducia che mi hanno dato eh, nonostante sia palesemente senza voce pazzo. Ora, come ultima cosa volevo fare uno scatto tutti insieme per eh, ricordarvi di come eravate quando vi vedranno i vostri proprio, proprio, proprio nipoti perché sarà, ricordato, sarà messa dentro una capsula del tempo che sarà aperta nel 2257. Per cui fate la faccia con cui volete essere ricordati per i prossimi due secoli e mezzo. Uh, e poi dopo io devo scappare, devo andare a fare un altro, un altro evento, però ci vediamo qui, a, di nuovo, a Campus Party 2020, giusto? Yeah! La foto la trovate, la trovate su, se mi cercate su Instagram, cercate Adrian Fartadio e trovate poi la foto, o se mi scrivete su Telegram ve la mando. Più, più in là, ok, ok. Vai, vai, vai, vai. Ne facciamo una con le mani alzate così. Yeah. Ehi. <ride> Grazie, ciao a tutti. Grande. Ciao. Grande Adrian che ci porta nel futuro. Grazie. Ciao allora è importante ricordare che adesso abbiamo un ultimo